Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo unboxing a cui tengo veramente tanto. Oggi andiamo ad aprire il nuovo volante C Magic che mi è arrivato. Sono particolarmente felice per tanti motivi innanzitutto perché è un volante da paura ma soprattutto perché questo segna l'inizio di una collaborazione a lungo termine che mi fa immensamente piacere infatti devo ringraziare arc team engineering direct drive italia e SimMagic per avermi scelto come brand ambassador sicuramente avete già visto il Sim Magic in azione qui sul canale e di fatti una parte dell'unboxing ve lo faccio vedere in offline sostanzialmente perché l'avevo registrato prima visto che la corona ancora non è era arrivata mi avevano mandato tanto per provare la corona gt1 e la corona gt4 doppia frizione e vi posso dire che la qualità percepita è immensa perché quelle l'ho già provate ma adesso prima di farvi vedere l'unboxing della corona vi faccio vedere e vi racconto l'unboxing del motore ok eccoci qui allora dentro la confezione ovviamente ci stanno degli adesivi eh, e poi c'è il Debian di arc team engineering in cui praticamente vengono visti tutti i prodotti che loro vendono ci stanno postazioni, eh, pedali insomma, hanno tutto quello che può servire per il sim racing. Oggi noi ovviamente ci concentriamo sul Simmagic Alfa Mini, che è quello che sta esattamente nella scatola sotto il Debian. Eccolo qui. Innanzitutto voglio dire che la qualità si vede, e questo ormai l'ho imparato facendone tanti di unboxing e vedendo tanti prodotti, dalla qualità della, della scatola che è clamorosa perché tutto è impacchettato perfettamente, super eh, assorbente, cioè mh, assorbente sembra che devi pulire per terra. Però intendo che la gomma piuma che viene utilizzata è molto rigida, assorbe gli urti per fare in modo che il prodotto arrivi assolutamente integro. Dentro c'è la garanzia ufficiale Simmagic, i cavi di collegamento USB, ovviamente, che sono la cosa più evidente, potevo pure non dirvelo. Dopodiché, se gliela faccio aprire anche la scatola, ok. Sì, siamo a fare la telecronaca dell'apertura dello scatolone. Ok, confezione perfetta, come vedete tutto in ordine super controllato dalla, dalla gomma piuma. E qui faccio uno zoom veramente eccessivo direi. Però eccolo lì, quello è il motore dei Sim Magic Alfa Mini. Lì a sinistra c'è l'alimentatore, lo sto per sfilare adesso, ecco, questo è un momento divertente perché vado a tirar fuori il motore, pensavo che era incastrato ragazzi, invece il problema è che pesa 10 kg, è tipo il martello de torre, non so se ce l'avete presente, non riuscivo a tirarlo fuori. Qui ci sono gli attacchi USB e della corrente, dall'altra parte c'è l'attacco USB per la pedaliera, qui davanti c'è l'attacco del quick release, poi vi dirò anche qualcosa sul quick release. E, e qui abbiamo, come vi dicevo, il, il cavo di collegamento con la pedaliera e con le altre periferiche. Vi dico che pesa un botto, è tutto metallo, è una cosa clamorosa. Gli attacchi sono sia per le postazioni che hanno eh, la piastra, come la mia, come la FGT, sia per quelle che hanno eh, il, la piastra frontale col buco dove si vanno i quattro buchi, insomma. Molto tecnica la cosa, però vi metto una foto in sovraimpressione per farvi capire quello che intendo. Questo è l'alimentatore. Poi lì ci sta un cavo d'alimentazione ufficiale con spinotto a tre punte però insomma c'è anche l'adattatore ma soprattutto molto comodo c'è l'interruttore sul cavo d'alimentazione questo è molto comodo perché spesso almeno io tengo sempre tutto attaccato e quindi per staccarlo mi tocca spegnere a ciabatta invece così è più facile qui ci sono le viti per attaccarlo sulla postazione e la chiavetta in dotazione nell'altro buco non mi ricordo che c'era ah sì qui c'è l'adattatore come vi dicevo per la presa di corrente dopo il motore passiamo alla corona che come vi dicevo mi è arrivata oggi e la stavo aspettando quindi andiamo ad aprirla come vedete nel frattempo ho migliorato l'inquadratura e eccola qui mamma mia Ah, tra parentesi un'altra cosa che mi hanno mandato i ragazzi di simagic che è fighissima ragazzi ve la faccio vedere è questo qui, il quick release, però prima di farvelo vedere fatemelo la sto scatolone perché sennò qua sopra non c'entriamo. Vi dicevo, il quick release di Sim Magic, ragazzi, è clamoroso perché gli ingegneri di Sim Magic si sono veramente superati. Ora cerco di farvi vedere una cosa uh, del funzionamento. In pratica questo quick release ha queste sei, uh, queste sei palline di metallo che spuntano anche dentro il quick release e poi c'è quella specie di anello di metallo che vedete grigio che sta qua dentro che le tiene sostanzialmente schiacciate verso l'esterno nel momento in cui voi lo andate a inserire dentro il piantone dello sterzo del motore la parte di metallo del piantone va a spingere su questo Collare il metallo che vedete qui lo manda in avanti, e quindi le palline che stanno qua sopra scendono giù e vanno a finire nella sede che sta sul piantone. Il meccanismo, questo qui eh, che vedete colorato di questo bellissimo rosso, tra parentesi, viene avanti e il volante è bloccato. Per sbloccarlo, basta tirare indietro questo qui, e, e il volante si sfila. È fatto veramente bene. È uno dei quick release più belli che ho visto per quanto riguarda il sim racing, sinceramente. E questo qui lo trovate in vendita sul loro sito. È molto figo perché qui ci potete attaccare. A qualsiasi volante che c'ha gli interasse da 70 che sono sostanzialmente i volanti stradali io questo l'ho preso perché mi voglio fare il volante per ETS2. Qui ti mettono anche le viti insieme, anche la chiavetta, quindi basta prendere un qualsiasi volante. Ovviamente non c'avete l'elettronica se è un volante senza elettronica, perché se qui c'avete anche il cavetto per portare l'elettronica se ci collegate e i prodotti Sim Magic. Ma adesso parliamo del pezzo forte. La FX, la FX, questo... Ah, questo si sfila, ok. Lo mettiamo qui. Dunque, qui abbiamo... Ah, questi sono gli adesivi, questo è molto figo. Con le pinzette anche per andarli a posizionare e ora vi spiego perché perché la FX ha un funzionamento molto particolare nel senso che tutti i tasti della corona sono retroilluminati e voi potete decidere via software qual è il colore che volete che abbiano e poi ci attaccate sopra questi adesivi che sono in una parte sono trasparenti e quindi decidete qual è il simboletto che ci volete davanti e se colora del colore che voi avete visto, deciso dal software poi questa è sempre la garanzia perfetto qui ci sono gli adesivi di The Magic tra parentesi me ne devo assolutamente mettere subito uno sulla scrivania ok il tutorial di installazione quello rapido diciamo beh ragazzi clamorosa allora innanzitutto è tutta in metallo pesa un botto peserà almeno un chilo ma pure qualcosa di più le impugnature sono in gomma una sensazione al tatto molto piacevole tipo, tipo seta bella, molto bella, l'impugnatura è perfetta i tasti sono tantissimi, ma ce ne sono veramente tanti perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tasti 4 encoder rotativi, più ci sono anche questi altri tre. e qui c'è il d-pad in mezzo dietro abbiamo ovviamente il quick release il doppio cambio, ora vorrei cercare di farvi sentire questo cambio ragazzi aspettate, eh. cerco di metterlo qui vicino al microfono, scusate sto un attimo fuori inquadratura E poi abbiamo il meccanismo della doppia frizione. Per quanto riguarda i paddle del cambio, sono ovviamente cambi magnetici. Hanno dentro una doppia calamita. E vi devo dire che è proprio una godura. A parte che è tutto metallo pure questo qui, cioè tutto quello che vedete è metallo e carbonio sostanzialmente. Si percepisce proprio la qualità, ragazzi. Cioè, Vorrei cercare di trasmettervi il piacere di farle cambiate. Io sono super contento, voglio ringraziare di nuovo Simmagic, voglio ringraziare Arc Team Engineering, sono stati veramente gentili a inviarmi questi prodotti fantastici per provarli, per testarli e a scegliermi come brand ambassador. Ok ragazzi, per questo unboxing direi che è tutto, non vedo l'ora di montare la corona e iniziare subito a provarla. Adesso mi metto lì a attaccarmi gli adesivi, a configurarmela tutta. Mi permetto di dire due cose velocemente. Per quanto riguarda il software, c'è un software apposta scaricabile dal sito di di sim Magic, ovviamente che vi permette di crearvi dei profili controllare tutto quello che riguarda la configurazione della corona ma sono tutte cose che poi vi spiegherò durante la video recensione che arriverà più o meno tra un, due settimane tre settimane perché voglio testarlo a fondo bene per potervi di tutto quello che eh, riguarda questo motore questa corona una cosa però voglio dirvela subito poi la ribadirò durante la recensione ma voglio dirvela subito per quanto riguarda art team engineering un'azienda che lavora da oltre vent'anni nel campo del sim racing Stappa via, quindi per tutti i prodotti Simagic ci avete assistenza diretta qui in Italia ma soprattutto ci avete assistenza telefonica e vi sicuro che funziona perché quando ho installato il motore dovevo fare l'aggiornamento dei driver non ero sicuro di non far danni sinceramente ho preferito, anche se io sono un informatico essere assistito non gli ho detto assolutamente nulla non è che gli ho detto che ero io e quindi magari dovevo fare la video ci hanno avuto un occhio di riguardo ho scritto al numero su WhatsApp dove c'era l'assistenza, mi hanno assistito per un'oretta per aiutarmi a configurare tutto, a creare profili eccetera eccetera, sono stati gentilissimi eh, quindi questo secondo me è un grosso valore aggiunto, quando si prendono periferiche di questo tipo, secondo me eh, questa cosa può fare la differenza. Comunque di tutto questo e del volante e della corona ve ne parlerò nella video recensione. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi volete perdere la video recensione che uscirà insieme a tutti gli altri video dove vedrete questo motore in azione e detto questo non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme, non mi rimane di ringraziare Simmagic di nuovo e Ark Team Engineering per avermi scelto come brand ambassador e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!